Benvenuti a questo nuovo appuntamento di informazione fiscale per fare il punto sulle scadenze fiscali del mese di luglio 2022. Ad aprire le danze l'11 luglio è il versamento della seconda rata dei contributi in favore di colfe e badanti relativi al secondo trimestre del 2022. Il termine interessa i datori di lavoro domestico. La data da bollino rosso del mese è quella del 18 luglio 2022, giornata in cui si concentra una doppia scadenza, con un po' di ritardo rispetto al calendario ordinario arrivano gli adempimenti periodici dei sostituti d'imposta con i versamenti IRPEF e IVA ai contributi INPS. In sintesi i soggetti dovranno provvedere ai seguenti pagamenti. Versamento IRPEF delle ritenute alla fonte a titolo d'acconto operate dai sostituti d'imposta sui redditi di lavoro dipendente assimilati del mese di giugno addizionali comunali e regionali, redditi di lavoro autonomo e provvigioni per rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza nel mese precedente, pagamento dei contributi IMSS dovuti per le retribuzioni del mese di giugno, versamento IVA per i contribuenti con liquidazione mensile relativa al mese di giugno 2022. Il 18 luglio sono anche in programma i versamenti della seconda rata delle imposte sui redditi, Devono provvedere al pagamento i contribuenti che hanno scelto la rateizzazione di saldo 2021 e a conto 2022 di IRP, Fires, IRAP, Cedolare Secca e delle altre imposte sostitutive. L'ultima scadenza del mese è quella del 25 luglio 2022. L'adempimento riguarda il modello 730 e interessa ai CAF e ai professionisti. Il termine programmato nella parte finale del mese si riferisce alle dichiarazioni dei redditi presentate dai contribuenti tra il 21 giugno e il 15 luglio 2022. Caffè professionisti dovranno inviare per modalità telematica all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni elaborate, i prospetti di liquidazione Mod 733 il risultato contabile delle dichiarazioni mod 734, le buste concernenti le schede relative alle destinazioni dell'8, del 5 e del 2 per 1000 dell'IRPEF. In merito alle dichiarazioni dei redditi inviate entro la finestra temporale indicata, i CAF e i professionisti abilitati devono rilasciare al contribuente la copia della dichiarazione dei redditi elaborata e del relativo prospetto di liquidazione modello 733. Infine, bisogna sottolineare alcune assenze: l'invio degli elenchi e le scadenze della fine del mese. Il primo termine è rinviato dal decreto semplificazioni, il numero 73 del 2022, che ha spostato la scadenza dal 25 alla fine del mese successivo al periodo di riferimento. Dal momento che l'ultimo giorno del mese cade di domenica, questo, come le altre scadenze, slittano al mese successivo. Per effetto della sospensione feriale ci sarà inoltre tempo fino al 22 agosto 2022. Questa dunque è la panoramica degli adempimenti del mese di luglio 2022.